Ciao a tutti. Oggi prepareremo i gris alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono farina doppio zero, uova, zucchero, cacao amaro, burro morbido a pezzetti, lievito per dolci, vanillina e nutella messa in frigo per un'ora. Andiamo via la ricetta. alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato. Lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo la farina. Il burro morbido a pezzi, il cacao in polvere, le uova, il lievito per dolci, e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. La frolla è pronta, compattiamola con le mani. Dopo aver compattato la frolla con le mani e averla avvolta nella pellicola trasparente riponiamola in frigo per almeno 30 minuti e riponiamo anche la Nutella in frigo. Trascorsa mezz'ora abbiamo ripreso la frolla dal frigo che adesso stenderemo tra due fogli di carta da forno. Dopo aver steso la frolla rimuoviamo il primo foglio di carta da forno, con l'aiuto di una formina per biscotti andremo a formare i biscotti. Una volta formati i biscotti li posizioneremo su una teglia da forno rivestita con carta da forno. Adesso posizioniamo al centro dei biscotti la nutella fredda di frigo. Dopodiché prendiamo un dischetto e lo posizioniamo sopra. E proseguiamo. E continuiamo così per il resto dei biscotti. Adesso inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti circa. I grisbi alla Nutella sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Grisby alla Nutella. Grazie e alla prossima ricetta.